Ciao a tutti, oggi vediamo queste particolari scatoline Si tratta di scatoline in plastica trasparente, molto brillante che possono contenere piccoli oggetti gemme, minerali, fossili, oggetti preziosi, medaglie o tutto ciò che vogliamo tenere protetto e ben esposto vediamo che all'interno c'è della gomma piuma rivestita con del vellutino bianco le scatoline hanno gli angoli smossati, arrotondati si chiudono molto semplicemente e si possono utilizzare con o senza il supporto di gomma piuma e velluto le dimensioni di queste scatoline sono 5,5 cm per 3,5 e un'altezza di un centimetro e mezzo mentre il feltrino è di 6 mm di altezza gli oggetti all'interno possono essere eh, bloccati, fermati anche con uno spillino. Qui vediamo ad esempio un oggetto prezioso che resta in evidenza proprio per la trasparenza della scatolina sul nostro sito troverete queste scatoline oltre a tante altre e abbiamo anche delle offerte specifiche per chi è interessato ad esempio a più pezzi abbiamo un'offerta per i 10 pezzi ecco qui vediamo proprio 10 scatoline oltre a queste scatoline trasparenti con feltrino bianco voglio mostrarvi anche queste particolari scatolette sono quasi cubiche e hanno il feltrino nero queste hanno delle dimensioni un po' più piccole sono 2,8 x 2,8 il lato del, del quadrato della base per un'altezza di 2,2 e anche qui c'è un feltrino composto da una gomma piuma più un vellutino nero e queste sono molto adatte per oggetti piccoli, colorati perché il vellutino nero mette molto in evidenza i colori Anche per queste scatoline abbiamo delle offerte speciali per i 10 pezzi. Qua vediamo un dente fossile oppure una piccola pietra di fiume colorata. Sono proprio adatti per mettere in evidenza dei piccoli oggetti preziosi. vediamo queste inquadrature ravvicinate la qualità della plastica molto luminosa e brillante ecco vediamo 10 pezzi li potete trovare sul nostro sito insieme a tanti altri articoli per le vostre collezioni elettronicadidattica.com io vi saluto vi aspetto per il prossimo video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati. Grazie a tutti, ciao a presto!